eccoci salve questa diretta con carlo greppi che sono molto contento uno storico brillante talentuoso e sono contento di dialogare con lui ecco qui c'è la richiesta no sì aspetta la richiesta eccola qua vediamo se riesco a entrare subito in contatto con carlo c'è Roberta. Eccoci, eccoci. Ciao, Roberto Aspetta che mi faccia vedere, come stai? Bene, tu? Tutto a posto, c'è luce, quindi questo già mi basta. Allora, dicevo che sono contento di questo dialogo, sono contento di poterti diciamo, presentare a, a tutta la comunità che mi segue su Instagram e ti passerei la parola per raccontare del tuo libro e però insomma, di tutta la collana che mi sembra una gran un gran progetto che tra l'altro coordinerai per La terza. Quindi racconta un po'. Sì, allora grazie innanzitutto per ospitarmi per sì, eh, dialogare con la tua comunità. Eh, allora, l'idea del, della serie Fact Checking, la storia e la prova dei fatti, eh, è nata appunto in dialogo con, con l'editore La Terza. Eh, l'idea è un po' quella di, di smontare tutta una serie di, di luoghi comuni che, che circolano, diciamo, nel nello spazio pubblico rispetto, rispetto alla storia più o meno recente. E, insomma, sono libri un po' battaglieri che vogliono essere uno strumento per, per poter anche rispondere in maniera un po' più diretta a, a questi, questi luoghi comuni, a questi falsi miti che, che, che sentiamo spesso, un po' come frasi fatte eh sì. nei discorsi. Nella e infatti, quotidiana. il tuo libro ha un titolo che. Va diciamo a smentire, o meglio, a, a, a raccontare eh, il comune il, il, il, l'antifascismo non serve più a niente. Esatto. No? E È un titolo smontare. evidentemente provocatorio, eh, così come direi. Tutti Perché i non hai messo, non, infatti non hai messo il punto interrogativo del titolo, no? C'è stato un dibattito su questo e abbiamo, abbiamo alla fine scelto di, di essere assertivi al contrario. Eh, anche appunto per, per essere provocatori nel senso che, che poi il libro ovviamente eh, riafferma le ragioni per cui invece secondo me eh, l'antifascismo è attuale lo è ancora lo è sempre e, e cre credo e temo che sempre lo sarà nel senso che probabilmente non lo sarà più quando, quando finalmente riusciremo a superare eh, il fascino e, e in qualche modo il, la voglia che sentiamo intorno a noi da parte di una, di una parte Purtroppo consistente delle nostre società eh, di, di ritorno a quel passato lì o qualcosa che ci assomigli molto. E, appunto andiamo dritti su questo: cioè, perché dire che l'antifascismo non serve a niente è una fesseria diciamo antistorica, oltre che spesso un'insensatezza una, un diciamo politica? Ma perché credo, insomma, <coughs> cerco anche di dimostrarlo nel corso di, di, di quelle pagine. Credo che eh, l'eredità dell'antifascismo storico sia una delle migliori forse insomma, la più grande esperienza eh, sicuramente della storia dell'Italia Unita e, e de dell'età contemporanea, almeno eh, vista dalla nostra, dal nostro angolo di mondo. Quella di una nutrita minoranza di donne e uomini che eh, diedero battaglie in maniera minoritaria sicuramente che poi divenne via via più, più travolgente ma solo negli ultimi venti mesi al, al sistema do, dominante dell'epoca, cioè al crimine, al potere, eh, al fascismo. E questa soprattutto nella nostra epoca, io e te siamo quasi coetanei, e in cui c'è una disaffezione totale nei confronti della politica è in larga parte anche giustificata, perché la politica eh, più pura e nobile del Novecento è in gran parte dimenticata. E per cui in, in, quest, in questo periodo, in questa fase, ov ovviamente il libro è stato scritto prima della crisi sanitaria che stiamo vivendo. Però ragion di più, credo, in un momento così incerto come quello che stiamo vivendo adesso, eh, quell'eredità è preziosissima. Eh, si, parliamo di almeno due generazioni che si sono formate e sono autoformate alla partecipazione politica, a, a, a, come si dice oggi, all'interesse per il bene comune e non alla politica come ascensore sociale o come, o come qualcosa di, di, di corporativo e fine, fine a se stesse e propri interessi. E questo è un insegnamento strepitoso, straordinario che veramente andrebbe rinnovato. Per questo ho deciso di, di, di come dire, ripescare tutta una serie di, di passaggi, di personaggi e, e, di, e di episodi che forse per, per gli storici e per chi eh, si interessa da tanti anni di, di, di questa fase della nostra storia sono, sono ovvie scontati, ma che per per il grande pubblico non lo sono affatto, appunto da, da, da Gobetti a Berneri, da Salvemini a Parri, sono, parliamo di, di personaggi che, che veramente hanno ricostruito questo paese da capo, andando controcorrente. Questo infatti, cioè, forse vale la pena fare una specie di rassegna delle cazzate che si dicono eh, quando si afferma che l'antifascismo non ha più senso, è qualcosa di superato. Il grande tema è: eh, vabbè, perché tanto il fascismo è un fenomeno storico, eh, chiuso con la morte di Mussolini, e eh, dirsi antifascisti, questa è l'argomentazione, è, è come dirsi anticartaginesi, è come dirsi antispartane. Ecco, quindi smontiamo questa cosa. Ma allora, sicuramente, come, come dice il grande storico Maro il collega. Eh, quel fascismo evidentemente non potrà mai tornare ma qualunque fenomeno storico non può mai tornare uguale a se stesso, questo è ovvio eh, ad aprile del 45 eh, a, a Piazzale Loreto si chiude una fase, perlomeno come dire, viene amputata eh, la testa de, de, de, de, del fascismo storico ma eh, come ahimè assistiamo eh, da, da diversi anni una pulsione peraltro abbastanza esplicita verso, verso quel passato da parte appunto di di una parte considerevolissima della, della destra italiana, riferendoci solo all'Italia, eh, si ispira proprio a, a, a, quel, a quella fase. E, e io credo che come dire, sia, sia proprio nell'interesse di chi eh, vuole una svolta autoritaria, identitaria, come si dice oggi, cioè nazionalista, escludente, violenta nei confronti del dissenso, eh, sia, sia, appunto, sia, sia solo nel loro interesse dire che, che quel, quell'esperienza di chi invece a questo si oppose eh, non, ha niente, non ha più niente da dirci eh, invece appunto credo, credo che non sia affatto così eh, proprio perché l'antifascismo si seppe anche molto rinnovare eh, eh, è un grande insegnamento per noi perché comunque un'altra delle, delle idiozie che, che si sentono spesso in giro dire in giro appunto che, che il fascismo fino alle leggi razziali e fino all'alleanza con Hitler in particolare la seconda guerra mondiale in fondo era un regime piuttosto bonario beh inviterei tutti quelli che lo dicono a ripercorrere le parabole esistenziali degli antifascisti che si fecero 5, 8, 10 anni di galera, che si nascosero in clandestinità, che dovettero scappare in esilio, che vennero mandati al confino. Eh, L'antifascismo fu, come tutti i regimi totalitari, un regime feroce co contro gli oppositori in primo luogo e poi contro chiunque era considerato altro. Eh. Non parlo solo appunto degli ebrei italiani e stranieri, ma anche dei popoli coloniali in Libia. E, e nel corno d'Africa. Fu un regime che, che vado un po' di slancio, che, che, che fece della violenza eh, come dire, il, suo, il suo grande mantra dall'inizio alla fine per vent'anni. Non è vero che, che, che il fascismo come dire, senza la seconda guerra mondiale sarebbe stato in fondo un regime all'acqua di rosa, ma come appunto le, le parabole degli antifascisti ci raccontano, eh, il fascismo è stato continuamente in guerra. Eh, forse l'esperienza più, più nobile e straziante da ricordare sempre è quella della guerra di Spagna, in cui si combatterono eh, fascisti appunto, mandati dal regime, presunti volontari, eh, e antifascisti che invece volontari erano veramente, eh, e tra l'altro in chiave molto unitaria, tante anime diverse che combatterono insieme una, una guerra che poi persero ma che, che fu un po' la base anche per la resistenza italiana. Come noi, infatti in Spagna c'erano appunto Carlo Rosselli, Nenni, eh, Longo, Berneri, tanto in, in posizioni diverse, perché Longo era con le brigate internazionali, Berneri era con gli anarchici, poi fu ucciso dai Rossi, dai, dagli stalinisti. Quello è un, momento, è un momento, oggi in Italia, oggi in Spagna, domani in Italia, era in, la parola d'ordine, diciamo di tutto il gruppo di giustizia e libertà del, del non mollare eh, che mi ha sempre affascinato sai ehm, prima hai fatto riferimento a un, a un tipico ragionare cioè ehm, sì però se non ci fosse stata la guerra se non avesse deciso di allearsi ai Hitler se, se avesse seguito eh, la via prudenziale di Galeazzo Ciano eh, il fascismo oggi sarebbe un modello sai oltre a una cazzata diciamo chiaramente smentita dalla storia eh, non solo secondo me per le violenze fatte sugli antifascisti su, per, la, per aver compromesso la democrazia ma anche perché era un sistema profondamente corrotto cioè sì, il fascismo è riuscito a tenere sullo sfondo non so se questa cosa insomma ne sei d'accordo ma è riuscito davvero a tenere sullo sfondo la sua diffusissima corruzione cioè in qualche modo il militante anche neofascista accoglie uh, alcune critiche, spesso l'antisemitismo lo, lo malsopporta, spesso considera come dire, la gestione data in mano ai gerarchi probabilmente un, un errore strategico, però su un, cioè, su un punto è sicuro, il fascismo non fu corrotto, fu una struttura politica, istituzionale, militare, antimafia, per esempio anche su questo ci sono moltissimi dubbi, con Mori, poi magari ne facciamo un cenno, ma in verità eh, quando Matteotti viene scelto come vittima lo si sceglie anche perché è un inchiestista, cioè è un politico socialista che fa inchieste su due cose, innanzitutto la manipolazione del voto esatto. e, e la corruzione. Esatto. È così. Assolutamente, Guarda, su questo rimando anche a, a Libo Mussolini, ha fatto anche cose buone de, dell'amico e collega Francesco Filippi che, che, che racconta molto bene, riprendendo studi peraltro piuttosto recenti su, su questa, questa, questo ma, malaffare, questa corruzione diffusissima, soprattutto ai vertici eh, del fascismo e fin dall'inizio. Eh, appunto, io mi concentro eh, anche sulla, sulla brutalità totale. Mi hai tolto le parole di bocca perché avrei accennato la, alla storia di Matteotti, eh, perché Matteotti appunto, con una caparbietà e una determinazione, e tra l'altro un uomo di, di, di, di specchiata onestà, andò a scavare nei due grandi vulnus eh, diciamo, del fascismo delle origini, appunto, quello, quello delle, de, di fatto della distorsione totale dei meccanismi elettorali che si stavano sfaldando appunto della de corruzione diffusa e, e, e, venne, e venne assassinato. E' è difficile per noi oggi capire quell'evento, la portata di quell'evento. Eh, scusate, l'Apsus. Matteotti di fatto era, era il principale leader dell'opposizione eh, che viene assassinato con una brutalità impressionante dopo essere stato peraltro massacrato in precedenza. Ne, ne abbiamo parlato off the records, Roberto, ieri. Eh, circolava, circolava un verbo nell'Italia di quegli anni che era matteottizzare, che significa. Questo lo sai che non lo sapevo, l'ho letto nel tuo libro, nel senso che eh, sì, cioè, sodomizzare col manganello. Esatto, che esatto. Che lui è, è piuttosto oscura questa pagina e non voglio fare il baierista, come dire addentrarmi troppo nei particolari. Però, eh, come ben sappiamo, insomma, lavoriamo entrambi con le parole. Eh, una spia linguistica di, quest di questa potenza indica che, che, che l'immagine che tutti avevano del primo fascismo era di una violenza inaudita, cioè gli avversari politici venivano sodomizzati con il manganello, che fosse vero o non lo fosse. Eh, ricordo l'altro grande evento, mai del tutto chiarito, che, che scatenò diciamo, l'ultima fase, della, quella che sarebbe durata per quasi vent'anni, della persecuzione politica degli oppositori, che fu... Il linciaggio di un ragazzino anteo Zamboni dopo un attentato fallito a, a, a Bologna contro il Duce, forse, probabilmente, opera di, di, di, di Zamboni. Io questo volevo, volevo chiederti: lo sai, sai chiederti. Quindi, eh, mi è sembrato questo è un dettaglio, un po', diciamo, da, eh, da erotomone della storia, quale sono però <ride> eh, quando eh, viene linciato Zamboni nelle, nelle tue pagine. Ho avuto la sensazione che tu in qualche modo sostenessi la possibilità che davvero sia stato lui a fare quell'attentato. È così, cioè nel senso che sì, io sì. ho sempre letto posizioni discordanti. Che non Veramente siamo nel, campo, siamo nel campo delle ipotesi. Eh, non è da escludere che sia stato lui, eh, potrebbe anche non essere stato lui. Rimane il fatto che era un ragazzino di 15 anni, peraltro gracilino, con un corpicino, cioè nel senso che tutti noi siamo zii, papà... O... O, o, o fratelli, nonni, insomma, tra, tra quelli che ci stanno seguendo. Eh, immaginiamoci la scena, ma di una brutalità. Nel libro la racconto, mi viene, mi viene la sì. a prendere a rimmaginarla. Eh, appunto, sì, una racconti molto bene questa violenza. Tra l'altro eh. ti, ti fermi su un dettaglio, ma io in realtà tutta la mia, per esempio, la mia scrittura si fonda sui dettagli, quindi quando lo fanno gli storici io ne sono, sono contento perché mi dà immagini. Tu parli addirittura di un corpo pestato a sangue da decine e decine, diciamo, di fascisti, e, e, e anche in realtà dalla folla, sì, che cui, arrivano le milizie folle. a mettere, i, i, i, vanno a ficcarci i pugnali, no? e sul, sul cadavere, sul corpo sul già cadavere. morto, cioè per, per portare quel sangue come trofeo perché avevano partecipato l'assassino appunto del presunto attentatore deduce. ovviamente, tu, tu che lavori tanto sul presente, anche su, sulla difficoltà, di come dire, di incrociare le fonti, eh, puoi facilmente immaginare quanto sia difficile in una scena, di, fo in una scena di, di folla del genere decodificare quanto è realmente accaduto, soprattutto per chi era protagonista, per cui questo slancio di una folla fascista, filofascista, o come dire sull'onda. Del, del, del feroce entusiasmo che si accanisce su un corpo di un bambino, di un ragazzino già morto, eh, che non a caso è, è poi il definitivo pretesto per scatenare la persecuzione dei oppositori politici in, in generale a 360 gradi, eh, dice molto di, co di come, come dire, per contrasto, ci dice molto di come poi è stata edulcurata l'immagine del fascismo. Cioè, cioè, purtroppo anche a scuola si, si fa tanta storia politico-diplomatica, storia delle alleanze militari storia con i numeri, con i grandi nomi con il gran consiglio del fascismo in questo caso eccetera eccetera e poi ci si dimentica eh, no, non sempre in malafede ma ci si dimentica che poi la, la storia è fatta di, di carne e sangue di scelte di, sì, di persone sì. di individui che, che, che, che come in questo caso poi pagano a carissimo prezzo le loro scelte, questo credo che vada riaffermato e ricordato assolutamente l'altra cosa che mi ha colpito del tuo libro e vedere eh, come, mh, per descrivere eh, la necessità dell'antifascismo, tu eh, mette insieme le esperienze antifasciste, quella per esempio, di amendo la padre, Giorgio. No, il padre, eh, sì, no, Giorgio è... Giovanni e Giovanni sì. Giovanni e Giorgio esatto. E poi di ovviamente Gaetano Salvemini che considero mio maestro e la, tutta lo, lo, lo, la costellazione azionista quindi Bauer Nitti ehm, Ernesto Rossi ehm, interessa molto perché il partito comunista in qualche modo monopolizza dopo la eh, la caduta del fascismo monopolizza l'immagine di una resistenza di un antifascismo, diciamo tutto di direzione comunista. In realtà le anime, per esempio, anche Ferruccio Parri, ehm, ma anche, per esempio, quello che era stato eh, l'universo cattolico antifascista. Insomma, tutte queste anime avevano non solo contribuito a a, eh, arginare, affermare, raccontare il fascismo, al cosa fosse davvero il fascismo all'estero, ma stavano disegnando un'Italia attualissima oggi, cioè nel senso ciò che loro, ciò per cui loro lavoravano e che non si è realizzato, si è realizzato solo in parte, è il disegno di un'Italia di un molto più attuale di quella che all'epoca invece... Il, diciamo, i, i, i dirigenti del partito comunista immaginavano che immaginavano un'Italia socialista, un'Italia diciamo, vicina all'Unione Sovietica, o almeno una parte di loro. Invece, per esempio, tutto il dibattito, immagino, tra Rosselli e Salvemini, uh, la piana, che era questo, uh, questa figura religiosa uh, antifascista vicinissima a Salvemini, che scappò in America. Insomma, mi è, mi è piaciuto anche il riferimento che tu fai a Croce dicendo l'antifascismo liberale di croce come lasciando intendere sì ok prima è stato molto prudenziale e poi insomma no, inizia a essere sempre sempre più forte e convinto um, una volta vista la crisi dello stato fascista insomma non so come dire sì no ma guarda eh, credo che sia uno dei punti nodali di tutto il nostro discorso anche perché noi eh, sappiamo come è andata a finire nel senso sicuramente l'antifascismo ha avuto forti divisioni al suo interno, soprattutto a livello di vertici eh, nel corso del ventennio e eh, la guerra di Spagna, accennavi benissimo prima, è stata la manifestazione più tragica di questo. Appunto, Di fatto eh, le opposizioni partite unite poi eh, finirono divise con gli di dagli scontri di Barcellona in avanti, però eh, la cosa da dire con l'insenno del poi e che alla fine, durante la Resistenza, tutte queste anime che tu hai citato benissimo eh, trovarono un'unità. Sempre riferendoci alla guerra di Spagna, Edgardo Sogno, un, un eroe della Resistenza, un personaggio salgariano, i, era in Spagna, ed era in Spagna con i fascisti. Cioè l'unità antifascista, eh, al, eh, insomma, a, a, nei venti mesi, e soprattutto verso la fine dei 20 mesi de, della guerra civile, un, ha uno spettro di anime pazzesco, cioè dai liberali monarchici, eh, addirittura sì. ex fascisti, ma non solo i ragazzini, anche eh, sono persone un po' più in là con gli anni, fino ai comunisti e, e in parte appunto fino, fino agli anarchici. E poi sai, la cosa che dicevi, che è giustissima, è del tutto naturale che poi una volta conquistata la democrazia, gli azionisti parlavano di rivoluzione democratica, che è, è, è uno simoro straordinario secondo me. Una volta conquistata la democrazia, Aspetta eh, che ti si sei diventa bloccato. avversari. Ora ti rivedo. Ok, sì, sì, si, si diventa avversari. Per cui anche, come dire, il cap capitalizzare la memoria della resistenza fa parte un po', un po' dei giochi. E il Partito Comunista, oltre a aver educato generazioni alla clandestinità e essere stato quello più solido in, in quei vent'anni, e in effetti ha avuto, diciamo, le Brigate Garibaldi avevano circa la metà dei partigiani italiani, non tutti erano comunisti, nel senso molti erano eh, lì per caso perché era la loro zona, ma questo vale per tutte le formazioni, però in effetti i comunisti sono stati l'anima eh, più importante della resistenza a livello numerico, a livello organizzativo. Certo. Però eh, la cosa che, insomma ci saranno anche un sacco di giovani che ci ascoltano, che probabilmente molti giovani non sanno, sanno solo a grandi linee, è che la seconda anima della resistenza per a livello sia di numeri che di capacità organizzativa che di dedizione eh, è stato il partito d'azione che, che è completamente, che si, si scioglie due anni dopo la liberazione, che è completamente fuori dai radar della nostra memoria pubblica eppure ha, ha, ha avuto tra i suoi protagonisti donne e uomini ma di, di, una, appunto, di una dedizione e di una, di una capacità eh, eh, straordinaria veramente che, che, che per noi sono son difficili da immaginare perché uh, uh, intendere la politica come la intendevano gli, quelle donne e quegli uomini de, del secolo scorso e io ho un, ho un amore particolare per gli azionisti anche perché sono cresciuto in un ambiente azionista all'istituto storico della resistenza di Torino eh, l'Istituto Storico Nazionale della Resistenza è da poco dedicato a Ferruccio Parri, grande leader del partito d'azione, e, e primo presidente del Consiglio d'Italia Libera, un uomo la cui biografia no, non, non verrà mai esaltata abbastanza. Veramente, come, come puoi notare, c'è una grande passione che mi muove. E, e, e la storia del partito d'azione, tra le tante, va, va veramente ri riesumata perché, perché sì che, che è attuale il dover. Ritrovare quel, quella passione politica, eh, quel servizio alla collettività intesa in senso ampio eh, che, che manca terribilmente all'Italia di oggi e non solo all'Italia. Guarda, eh, io anch'io ho una grande passione per il partito d'azione. Spesso mi dico che quando mi chiedono: Ma. Sei mai stato vicino a un partito? Ti sei mai identificato con un partito? Io, il mio pensiero va sempre uh, al partito d'azione. Sempre. Pensa che sono riuscito a, comp a comprarmi da un, un antiquario una tessera dell'epoca del partito d'azione piccolina. Non ah, so se tu ce l'hai. <ride> no, no. <ride> Però si, trovano, si trovano in giro. Non, non anche un ok, adesso la cerco. Appena, appena finisce il lockdown. <ride> sì, ci sono ancora queste piccole tesserine soprattutto che vengono da... Insomma, da da chi le teneva a sud, perché ci fu un pezzo del Partito d'Azione anche nel sud Italia. E, tra l'altro il simbolo bellissimo, c'era questa, questa fiammata con la spada al centro. E, anche graficamente la produzione del, del Partito d'Azione mi piaceva molto, anche nei suoi giornali, per esempio, Giustizia e Libertà e Il Non Mollare, tu immagina chiamare, immaginate chiamare un giornale non mollare. È una roba incredibilmente moderna, dire quasi nel suo DNA, quasi futurista. Cosa insomma, poi loro studiavano, ovviamente anche i poeti futuristi, poi detestandoli perché poi appoggiarono in intanto il fascismo. Ma ehm, diciamo, ecco, l'Italia azionista, che poi tra l'altro è la parte... Eh, che mi piace, della, della storia della Repubblica, il giornale per cui scrivo, è l'Italia azionista, è eh, l'Italia che cercò sul piano teorico, probabilmente come nessuno in Europa, ma su questo, su questo voglio sentire la tua, mh, metteva insieme lo spirito rivoluzionario riformista del socialismo, con rivoluzionario si intende che vuole sovvertire, ma attraverso una pratica riformista del socialismo, ma anche tutta la tradizione liberale e libertaria eh, che veniva da diciamo una tradizione repubblicana mazziniana, quindi di ispirazione comunque cristiana e questo progetto che probabilmente trova eh, il suo riferimento dottrinario migliore nel socialismo liberale di Carlo Rosselli, ma non solo anche gli scritti di Ernesto Rossi, in tutto ciò che ha fatto Gaetano Salvemini. Insomma, per quanto mi riguarda, è il meglio di quell'esperienza. Che poi fu, ehm, diciamo, secondo me, cancellata eh, scientemente da un pezzo di partito comunista, da un pezzo di democrazia cristiana. Insomma, cioè, gli azionisti erano un problema perché potevano convincere tutta quell'opinione pubblica che temeva no, di diventare una periferia dell'Unione Sovietica ma allo stesso tempo non voleva essere un territorio, diciamo una colonia americana. E quindi secondo me anche oggi la grande pietra di scandalo, intendendo proprio scandalo, cioè che desta stupore, che, che sovverte la morale, è ancora il pensiero azionista, o è una follia? No, assolutamente, tant'è che c'è questa nota definizione di Bobbio che diceva che tutti i partiti erano partiti nella resistenza, il partito d'azione era il partito della resistenza, nel senso che la sua ragion d'essere era superare il fascismo, ovviamente anche lì, forte del senno del poi, eh, De Luna parla del partito dei fucili che non riesce a diventare partito delle tessere, proprio perché eh, entrando in una dinamica elettorale, un partito fondamentalmente di puri, Adesso con tutte le eccezioni, insomma, gli uomini okay. sono uomini. Eh, però, però, come pari tra l'altro, ha detto uh, più volte: nel senso, no, no, non ci prendete come cosa, cosa che io sto facendo, non ci prendete come dei, dei santi e delle icone, eh, ma era, eh, siamo uomini anche noi, abbiamo fatto un sacco di errori. Però. Una volta entrati in quella dinamica anche Gretta, perché poi ricordiamoci che c'è la continuità dello Stato, tu prima parlavi giustamente di una, di una resistenza non compiuta, nel senso che la, la nostra Costituzione a livello di principi è veramente straordinaria e ne ha ispirate molte altre, però a livello di principi. Poi la sua, la sua attuazione, è, come sappiamo, è, è, è stata fin dall'inizio parecchio monca, poi sono entrate le dinamiche della guerra fredda e per cui il Partito d'Azione si sfalda, poi mol, molti suoi componenti, appunto, mossi da, una, come dire, da un anelito eh, inarrestabile, poi scelgono altri percorsi, appunto entrano nel Partito Repubblicano, però tendenzialmente eh, sempre in formazioni minoritarie, sen, sempre in formazioni di retroguardia. Eh, guarda hai descritto benissimo appunto quante anime riuscirono a trovare la sintesi eh, nell'esperienza del partito e nelle formazioni di giustizia e libertà e tra l'altro altro, altro aspetto di attualità eh, totale del, dell'antifascismo a formare la generazione successiva appunto loro che venivano dalla clandestinità dalla galera dall'esilio eh, dal confino e dalla guerra di spagna in molti casi eh, e formarono gradualmente con pazienza eh, tutta la generazione nata e cresciuta sotto il fascismo che per ribellismo, per esasperazione, per, per eh, disgusto nei confronti del fascismo, ma molto diciamo in maniera molto prepolitica, eh, salì in montagna si nascose nelle campagne e nelle città eh, e venne come dire, adottata non solo dagli azionisti, ma appunto anche dai comunisti, da tutte, da altre, dai socialisti e da tutte le altre formazioni. E venne formata le, le, in banda c'erano i commissari politici, che erano di fatto dei maestri dei maestri di, di politica, perché la democrazia eh, si, si impara. C'è il discussissimo post mortem ehm, libricino di, di, di Eco, il fascismo eterno, che viene da una conferenza sì. fatta negli Stati Uniti. Che ha un passaggio folgorante in cui lui dice: lui aveva, mi sembra, 12 anni, adesso non ricordo l'età esatta. Eh, al 25 luglio 43, quando cade il fascismo, lui dice, io ho scoperto così che poteva esistere il pluralismo, perché di colpo c'era più di un giornale, c'era più di una voce, e io questa co cosa non la sapevo, perché nessuno me l'aveva mai, mai raccontato, nessuno me l'aveva mai insegnato, e, e moltiplicate questo per, mi rivolgo a chi ci sta ascoltando, per milioni di persone, per milioni di ragazzi, che, che a volte in famiglia si parlava, si sussurrava, eh, in maniera più o meno esplicita però tendenzialmente bueno. comunque no, non lo si faceva molto per cui che di colpo scoprono che, che, che può esistere un mondo altro eh, deve, essere, cioè, deve essere ed è stata in effetti un'esperienza entusiasmante per tornare appunto a, a, alle, poi un po' di domande se ce le fate eh, sotto, sono <ride> un sacco, rispondiamo eh. quindi sparate un po' di domande volevo dire ehm, di fronte alla domanda anzi non la alla domanda all'affermazione provocatoria del tuo libro quindi ehm, quando si arriva a dire eh, guardate che l'antifascismo già l'espressione no anti qualcosa che non esiste più eh, anche no sotto qui l'antifascismo la, ce l'avete in testa non esiste È solo una strategia per accusare i vostri nemici politici quando questa cosa viene detta per esempio tutto il mondo che ha a che fare con Meloni, Salvini che sono tra l'altro vicini non hanno mai preso le distanze da Casa Pound giocano a fare gli antifascisti esattamente come quando giocano a fare gli antimafiosi ehm, cioè quando c'è da prendere una posizione eh, politica economica per fermare gli affari mafiosi, raramente lo fanno quando c'è invece da fare riferimento al boss che viene scarcerato o all'omicidio è evidente che invece si prenda posizione. Allo stesso modo col fascismo, cioè nel momento in cui si sta parlando delle, um, delle fosse ardeatine è facile no, prendere posizione. Uh, nel momento in cui invece si tratta di prendere l'eredità dell'antifascismo, relazionandosi sulla questione dei diritti, l'accoglienza dell'altro, a quel punto il fascismo inizia, inizia a essere visto come vabbè, non, ha fatto meno morti dei sovietici, ha fatto meno morti di Mao Zedong, tra l'altro eh, il confronto con i morti, posto che le dittature e il totalitarismo rosso è stato un inferno ovunque si è realizzato, ma nel gioco eh, pericolosissimo eh, del sì, 25.000, ah sì, però foibe, sì, eh, la ripartigiani, sì, ma il gulag, eh, Da Cao, sì, però i campi di concentramento in Cina, cioè l'uno come se annullasse l'altro rendendo esatto. la storia una partita di, di tennis. E, quindi volevo chiederti, in realtà, di fronte a questo tipo di politica furba, cioè della destra italiana, che non ha assolutamente una vocazione antifascista, paradossalmente la Lega aveva una vocazione antifascista, cioè la Lega di Bossi era assolutamente una Lega antifascista. Anche se secessionista, anche se. con un'anima nera, però, eh, che poi è riemersa, quella di Calderoli. Esattamente, dentro avevano certamente tutto il DNA, Borghezio. È, avevano sì. quel... Però è, è, è interessante vedere come la Lei Bossi diceva di essere erede dei partigiani, incredibile, no? Cioè, non... a studiarla bene comprendi il, il loro orientamento, quale fosse, no? E volevo chiederti perché, cioè, quali sarebbero gli atti che, che una destra italiana dovrebbe fare per mostrarsi chiaramente diciamo, in rottura con quella, che, con quella che è stata la, la tradizione del, la, della pratica fascista? Ma secondo me, ma parlo anche e soprattutto da cittadino, questa è una battaglia totalmente persa. Nel senso che al momento in Italia ci sono diciamo, i due partiti... Eh, che non so perché i nostri giornali spesso definiscono i centrodestra, i due partiti di estrema destra che fanno l'unplain insieme, sono uno, il dire diretto erede delle, della Repubblica Sociale, dell'MSI, di, di Alleanza Nazionale, Fratelli d'Italia. L'altro, dopo la svolta nazionalista, CIT di, di Maroni, loro stessi la chiamano svolta nazionalista, e questo è interessante, eh, degli, ulti, degli ultimi sì. anni, ha oltre ad aver sempre avuto un'anima un nera, sappiamo tutti di Borghezio che, che, che formava i camerati francesi dicendogli fate finta di essere un partito localista, vedrete che, che, che porterete avanti le vostre istanze neofasciste, oltre ad aver avuto sempre un'anima nera che è, è stata lì a ribollire, Sappiamo tutti appunto, i legami sempre più stretti che ha intessuto con, con Forza Nuova e con Casa Pound negli ultimi anni, appunto, di foto insieme ce ne sono, ce ne sono eh, diverse, oltre a tutta la vicenda del salone del libro scorso. Eh, per cui probabilmente ho, ho visto qualche commento, probabilmente anche per interesse, nel senso che eh, è evidente che ne, nel Paese c'è una parte, come dicevo prima, considerevole di. di, di di opinione pubblica che guarda con magari superficiale e incauta, però con nostalgia al fascismo, e quella destra lì, che, che è sostanzialmente l'unica destra italiana, eh, insomma, quella che, che, fa, che fa un po' le, il prenditutto, eh, occheggia continuamente al fascismo, citando paro paro la frase di Mussolini, appunto facendo il gioco che, che, che hai descritto benissimo tu, de, del, del tennis, ricordo appunto l'ultimo 25 aprile, cioè non quello scorso, quello prima, Salvini che dice io andrò in Sicilia a parlare di mafia e consiglio a tutti il libro Nero della Lega che racconta molto bene sia i legami, i legami che, che, che al sud, ma tu insomma ne, ne hai parlato spesso, ci sono stati tra la Lega e il crimine organizzato, che i legami con il neofascismo, è cosa che peraltro fa anche Paolo Berizzi nel suo ultimo libro eh, per cui eh, non è affatto un segreto, è una strategia quella di, di, di come dire, citare continuamente il fascismo e di puntare all'elettorato neofascista, convinto militante, ne, il neofascista di strada come il neofascista da, da salotto, non so come dire, comunque tutto quel mondo che con tutti i prefissi del caso, cripto, para, filo, neo, post fascista, però in qualche modo fascista si sente, o o sente che, come per noi, stiamo parlando della nostra eredità, che, che è la storia dell'antifascismo, pensa che lui sia l'erede della storia del fascismo, compresa la Repubblica Sociale, eh, ovviamente. Per cui, eh, appunto, quel discorso che, che fece Salvini, non mi interessa gialli, rossi, neri, blu, come se fosse una partita di credito, non mi interessa il derby fascisti comunisti, sono tutte ovviamente, come dire, frasi molto studiate, che da un lato il derby fascisti comunisti espunge completamente tutte le altre anime di cui abbiamo parlato dell'antifascismo. Assolutamente. Eh, e dall'alto questa cosa di dare i colori è come dire, ma sì, alla fine era una partita di calcio, hanno vinto gli uni, potranno vincere gli altri. Eh, ne approfitto per accennare i prossimi due libri che usciranno nella serie. Uno di Eric Gobetti si chiamerà E allora le foibe e smonterà tutti i luoghi comuni che, che, che, che vengono martellati soprattutto a febbraio, ma non solo, intorno appunto al complessissimo tema eh, delle foibe. E l'altro di un'altra collega, Chiara Colombini, che, che si chiamerà Anche i Partigiani, però, che invece appunto andrà nel profondo del tema della resistenza. Mi piacciono questi che... titoli, quindi anche i partigiani, però e, tipico. Con no? quelle Se cose, è... sai, che senti un po' al banale. Oh, no, certo senti di continuo: preso. in realtà, ormai eh, senti eh. di continuo, anche i partigiani, però. Per esempio, le, sotto il dibattito che qui insomma. È sta nascendo, mi piace molto, no? ci sono delle persone, dei, dei, dei commentatori che in totale credo eh, onestà, no? c'è per esempio un ragazzo credo, no? che dice eh, l'errore del fascismo fu allearsi al pazzo di Hitler, vedi esattamente quello che diciamo prima, oppure perché inneggiare alle dittature comuniste, oppure ma pensate che il comunismo sia davvero eh, il, la forma politica ideale di società? Interessantissimo perché um, è immediato. Vedi, invece del, di arrivare al ragionamento, eh, immediatamente per sentirsi al sicuro, eh, spesso eh, si vuole chiedere: ok, ma da che parte stai? Cioè, ok, prima di raccontare di, del male del fascismo, sei rosso, sei comunista? Ah, no, perché se sei comunista. La società uh, tua di riferimento ha fatto molti più morti. Oppure, cosa sei? Sei filoamericano? Uh, è, è interessante perché è come voler uh, arrivare subito a capire uh, um, dove va a parare il discorso. Cioè, è talmente certo. difficile sostenere la, la, la riflessione. Ehm, assolutamente per esempio per quanto mi riguarda ho sempre attaccato i regimi comunisti sempre portato su Rai 3 Varlam Shalamov, che credo di essere stato il primo a raccontare ehm, in prima serata un monologo su Shalamov quindi il, il grande scrittore di Gulag, il più grande di Solgenizim, per quanto mi riguarda ho, ho attaccato sempre Castro, Chavez ehm, quindi figuriamoci ho parlato delle organizzazioni criminali nell'Albania comunista, nella Romania nel di Ceausescu, di cosa stiamo parlando ma eh, sul fascismo e per esempio le mafie, quando lo mandano Mori, il prefetto, eh, mh, e quando Mussolini cambia il nome di Casal di Principe, il no? casertano, il terreno da cui io vengo, eh, cambia il nome, lo chiamerà Alba Nova, il comune nuovo, no? che doveva nascere un'alba di giustizia, perché bisognava chiudere i luoghi anche soltanto il nome era sporcato da, dai guappi, dalla camorra la prima fase diciamo legalitaria eh, apparentemente legalitaria i fascisti la portano avanti perché temono tra l'altro che le organizzazioni criminali su questi territori mh, possano eh, togliere potere ai eh, modestà tutta la struttura gerarchica che loro stavano costruendo ma poi si alleano Mori fallisce e nel suo libro lo racconta tra l'altro splendido Ai ferri corti con la mafia se non sbaglio il titolo è questo lui a un certo punto, stelui fascista convito si rende conto che la strategia sta avvenendo cioè i capi mafia entrano iniziano a negoziare con, con i fascisti e, e vengono mandati al confino dei mafiosi eh, ma sono scelti tra quelli che hanno deciso di non entrare dentro eh, lo Stato insomma quindi li istituzionalizza e, quindi anche qui un, un luogo comune il fascismo fu antimafioso del resto eh, Carminati quindi stiamo parlando di una figura ma, ma, centrale del crimine romano sempre fascista si è definito eh, il fascismo eh, il fa un certo pensiero diciamo una certa pratica fascista ha sempre considerato il mondo del crimine ehm, come dire, del crimine anche mafioso, quindi organizzato un interlocutore. Va un interlocutore. Eh. anche detto: a questo tempo per essere diciamo, scientifici nell'approccio, che Paolo Borsellino eh, si riconosceva nel movimento sociale. Assolutamente. Quindi c'è stata una tradizione della destra eh, radicale italiana. Antimafiosa. Nel mio, nel mio paese, ricordo, insomma, un giornalista Enzo Palmesano, vicino al movimento sociale, assolutamente antimafioso. Perché c'erano queste anime lì, non erano, non erano eh, credo, in nessun modo ehm, maggioritarie né nel movimento sociale certo. si è visto con Reggio Calabria, ma né tantomeno nel, movimento, nel, nel, nel fascismo che, però pure aveva dentro no, delle persone che credevano, eh, in buona fede, che, e probabilmente conoscendo anche poco, che il fascismo stesse eh, liberando l'Italia dal, dal crimine. E, no, questo solo per, insomma, per arrivare alla domanda, appunto era questa, era vedi, com, perché te, ti sei fatto un c'è stata una risposta uh, sul perché c'è questo tipo di approccio, cioè perché c'è ancora questo... Un fascino che per esempio quando noi eravamo ragazzini era molto laterale, cioè o almeno... Non eh, sì, sì, sì, c'era questo fascino, anzi, tant'è vero che io che cercavo i testi di estrema destra, perché sono sempre stato agliottissimo, non li trovavo, cosa che adesso si trovano molte più piccole case editrici di destra, no? Eh, che, che quando noi eravamo ragazzini. Cioè, cosa è successo? che ha reso immediatamente talmente, talmente affascinante che fa subito, di fronte al ragionamento con quello che stiamo facendo, prendere la distanza, sì, ma da che parte è stata no? prima di ascoltare? Ma guarda, ovviamente non, non, non ho una risposta univoca, eh, gli storici eh, in generale chi si occupa di realtà si pone più che altro tante domande. Sicuramente eh, mi collego, ovviamente scusate eh, ascoltatori, eh, non, ho, non abbiamo visto tutte le domande, ne ho viste alcune passando, molti si chiedono può esistere una, una destra antifascista? E questo secondo me è molto collegato a quello che mi stai chiedendo, certo che può esistere ed è esistita. E adesso non definirei Berlusconi uh, un antifascista, però ricordiamoci tutti Berlusconi che piange o finge di piangere per l'arrivo degli albanesi. Lo fa anche in chiave, soprattutto in chiave anticomunista, ma io credo che una, una parziale risposta alla tua domanda può essere da quando si è iniziato a soffiare sul fuoco ehm, diciamo, dell'identità nazionale, della presunta identità nazionale, del senso di appartenenza, del, del nemico. Che arriva dal mare o che arriva eh, da fuori e per cui c'è bisogno di unità che l'emergenza sicurezza, l'emergenza immigrazione, che sono tutti fatti degli ultimi 10-15 anni in particolare, sono da quando anche la cosiddetta sinistra, il cosiddetto centrosinistra ha fatto sue le parole d'ordine di una destra piuttosto becera. Eh, si è capito che quel tipo di semplificazione della realtà avrebbe portato a facili consensi, almeno nell'immediato eh, però poi controllalo questo non, non, come dire non, non, non do credito di buona fede a nessuno di quelli che ha fatto eh. però eh, appunto, a inseguire la destra anche su questo tipo di parole d'ordine molto violente potenzialmente, molto escludenti ieri sempre off the records parlavamo del costo umano de, delle fasi storiche anch'io come come te, insomma, no, non perdo occasione per condannare la tragedia che è stato il socialismo reale, una tragedia inenarrabile. che però insomma, è un'avversativa non a giustificare, però a, a complicare il quadro, che però ragionava in termini di costo umano de de de dei balzi in avanti per dirla con Mao, o comunque della modernizzazione. Ugualmente una, una, una destra e un cosiddetto centrosinistra di fatto nazionalista, come abbiamo visto in questi, in questi ultimi anni, decide che il costo umano del nostro benessere si scarica su chi, sui non nativi, che possono essere quelli che vogliono arrivare, quelli che sono arrivati ma devono essere invisibili, insomma chi come te eh, eh, ha raccontato tutto questo e dal caporalato eh, in poi, che, che sono gli altri ed è, ed è chiaro che questa destra eh, non, non è... Eh, è un'altra cosa rispetto al fascismo. I tempi sono cambiati tutto quanto, ma la, la, la matrice profonda di, di, appunto, della svolta autoritaria, del bisogno di un'identità feroce ed escludente, eccetera, eccetera, è la stessa. E è appunto questo continu, continuo eh, crescendo, appunto, di, di, diciamo nostalgico, si usa questa parola che mi convince sempre meno, perché la nostalgia alla fine è anche un sentimento nobile. Eh, nostalgico nei confronti del fascismo è eh, è sfuggito di mano alla nostra società. Ripeto, chi, chi l'ha fatto l'ha fatto perfettamente consapevole di quello che stava facendo. Però adesso avere, eh, uso una parola caduta un po' in disuso ma so che la condividiamo, avere un approccio internazionalista adesso è considerato un anacronismo. Quando in realtà, che è paradossale se ci pensi che viviamo anche nell'epoca della globalizzazione, tra le altre cose, cioè mai come adesso bisognerebbe dire la mia patria e il mondo intero. <ride> Guarda allora, come diceva la mia parte nel in mondo intero, la legge della libertà. Questa sì. la, la, la canzone. E, quello che mi ha sempre stupito del dibattito della nuova destra, lalt right la chiamano qui, ehm, che recupera in gran parte tutta la tradizione fascista, nazista. Eh, autoritaria mh, è che insomma innanzitutto c'è un rimosso il rimosso del um, socialismo reale cioè film sul gulag neanche uno Racconti che sono riusciti ad arrivare sul mercato internazionale, per esempio, di cosa è stata la, la Stasi, uno, la vita degli altri, poi probabilmente Goodbye Lenin, forse, eh. poi la sicurità in Romania, l'inferno de, del regime di Enverocia. Eh, il rapporto tra Fidel Castro e il narcotraffico, quando viene scoperto fucila. A Sanchez, il suo braccio destro che teneva i rapporti con Escobar. Insomma, il socialismo reale è stato in assoluto una tragedia immensa. Ho la sensazione che non, averne, non essere riuscito a parlarne abbastanza, o, o quantomeno a divulgarlo, perché di testi ce ne sono milioni ovviamente, ma eh, questo abbia generato come un rancore in tutta una parte politica che... Ehm, individua un po non nella sinistra nel retrogusto della sinistra ancora dei legami con un mondo che non ha eh, davvero raccontato le sue colpe cioè io proprio sento in questo rancore diciamo sì, però voi non avete raccontato quella storia lì e dall'altro quindi da un lato c'è proprio il rancore per la sinistra il mondo del, delle tragedie che il comunismo ha generato e che è stato troppo poco raccontato dall'altro sento um, che nelle figure autoritarie c'è proprio uh, e questo è veramente incredibile per me c'è esattamente quello spirito primigenio che, che i leader come hitler mussolini Francisco franco avevano nelle masse al loro contemporanea cerco di essere più chiaro cioè il ribellismo cioè i ricchi perché il fascismo no? No, no, no. contro i ricchi contro gli intellettuali che stanno no? come noi in questo momento stanno mangiando i no, nostri sì. attici esattamente <ride> questa roba qua cioè in realtà mentre quando avevo 15 anni chi era fascista aveva dentro insomma, era antisemita eh, non so come ultra adesso c'è esattamente come all'epoca del primo fascismo, la voglia contro la borghesia, la plutocrazia, le banche. Ehm, ehm, sì, gli ebrei poi vanno sempre bene, anche se certo, la sì, destra sì. attuale no, come come dire, no, flerta comunque con Israele e con il mondo, diciamo, con l'immaginario, con, con la destra israeliana intendo, quindi no, si, si la l'Akippah, vanno a Yad Vashem... Eh, insomma, quindi fanno questo gioco ambiguo, per cui ci sono un pezzo di ebrei che vanno bene no? alla destra di oggi, alla destra estrema di oggi, intendo. Certo. Però poi Soros, le banche, gli ebrei, gli ebrei nel... i giornali, quindi torna poi l'antisemitismo in quel lato lì. Quello che voglio dire è che in verità sta proprio... cioè l'ideologia, ecco perché dico il contrario, oggi l'antifascismo è fondamentale, cioè, l'ideologia sta iniziando a convincere un pezzo di popolo della rete. Cioè, capito, poter eh, usare proprio lo squadrismo anche no, del, nel linguaggio. Cioè, tu come te lo sei motivato, il, il, il, diciamo il, la rinascita sui social, quantomeno, della simbologia fascista? Ma guarda, hai detto delle cose condivisibilissime e interessantissime. Io Aspetta, ti sei bloccato. Sì. Ora sì, ora sì. Ok. Io tra l'altro che, che ho girato come te tantissimo nelle scuole quando si poteva, eh, ho, ho sempre eh, parlato con i ragazzi anche di estrema destra perché ci vedo sempre questo spirito ribellistico che secondo me è molto sano in un adolescente, eh, che in qualche modo che è alla ricerca, però, come dire, questa ricerca va indirizzata. Eh, per questo, ne parlo nel libro, è fondamentale ripercorrere dell'antifascismo, della storia dell'antifascismo, quel, quel momento fondante che è stato l'8 settembre che insegnò una generazione a disobbedire, perché ricordiamoci che, che nel ventennio eh, disobbedire significava andare contro il fascismo, ma questa è una risposta forse eh, da storico. Invece, provo a lanciarti una provocazione anche perché sì. ci mancano pochi minuti, un po', un po più analitica. Mi è capitato in una scuola qualche mese fa, l'anno scorso mi pare, che una ragazza, che di solito sono i ragazzi, sì. mi dicesse non si parla abbastanza dei crimini del comunismo. Sì. Allora, premesso che sono completamente d'accordo con te, che è mancata probabilmente un'elaborazione di tipo narrativo, narratologico, nel senso mainstream, una serie tv, un, un sì. grande film sì. di Hollywood, un qualcosa del genere, che è arrivato, perché i due che hai citato, che in Le Vite e gli Atti, è molto bello e anche Bellissimo. drammatico. Good by Lenin, che è stupendo di fatto, sì, è però, una commedia sì. per sì. cui non va veramente nel profondo. Poi ci sono dei film su, su fughe da, da, da, da, da, dalla Siberia, adesso un paio me ne ricordo vagamente, però non c'è quel tipo di grande narrazione lì, hai ragionissimo. Però io provocatoriamente mi sono fatto portare un manuale a caso e ho comparato, visto che peraltro io sto anche scrivendo un manuale, ho comparato lo spazio occupato dal, dall'Unione Sovietica nel manuale, la storia dell'Unione Sovietica, a quello dedicato al fascismo. Allora più o meno in qualunque manuale dei, dei, dei superiori. Magari non si equivalgono, però sono comparabili come ingombro, no? Noi che ragioniamo in termini di ingombro. E se ci pensi, è vero che la storia del comunismo, del socialismo reale è fondamentale per la storia dell'umanità, è vero che la storia non è, se non è universale, questo è come la penso io, no, non è come la pensano le nostre scuole, ovviamente, perché si parte sempre dal locale, al massimo se c'è tempo si allarga un po', però io provocatoriamente gli ho risposto, per me se ne parla fin troppo. Nel senso che proprio per questa... Pulsione che hai raccontato benissimo, a dire non se ne parla abbastanza. Anche chi, chi poi si cimenta con i manuali, anche per interesse, per voglia di indagare, perché è giusto parlarne, alla fine dedica a un paese molto lontano, che chiaramente ha influenzato i destini del mondo, eh, dall'Italia un ampio spazio, appunto parlo della de de de storia insegnata a scuola. E poi ricordiamoci, per noi è ovvio, ma, ma non, non per tutti lo è, che nel caso eh, italiano... La, la parabola del comunismo è molto diversa da, que da quella dell'Unione Sovietica o di Cuba o della Cambogia o della Cina che, di cui si parlava prima. Cioè, il comunismo italiano, con tutte poi le ombre che ogni, che ogni esperienza ha, però sceglie la via de democratica. Di fatto è il principale attore del, della conquista della democrazia in Italia, che è democrazia che non c'è mai stata, come diceva Parri, perché ricordiamo che fino al dopoguerra le donne non votavano, per cui anche se l'Italia liberale. Nell'Italia liberale c'era il diritto di voto, era comunque un diritto di voto ampiamente monco, per cui l'Italia si affaccia alla democrazia per la prima volta soprattutto grazie a, al Partito Comunista Italiano, e che poi sta nel, nel, nelle regole della democrazia nei decenni successivi fino a evaporare insieme al comunismo internazionale. Però questa è anche una delle ragioni, sì, certo. non dico che non sia necessario fare i conti con la storia del comunismo internazionale, e, e, e probabilmente sarebbe anche molto bello vedere, c'è una serie su Trotsky che ho visto. Un po, però, però. Sì, sì, un po' ghiacciante, però ci hanno provato i russi, sì. eh, eh, ed è verissimo, però ricordiamoci anche le specificità, come dicono gli storici, il comunismo italiano è stata un'esperienza comunque esaltante rispetto a, tutti gli altri, a tutte le altre manifestazioni in terra. Sì, certo. eh, e probabilmente è stato il, il, il partito, l'unico grande partito esterno eh, diciamo, ai paesi del socialismo reale, a portare avanti una um, riflessione teorica talmente importante da trasformarlo in, di fatto in un partito socialdemocratico, um, diciamo tutta la svolta antileninista di Berlinguer, il tentativo dell'eurocomunismo e, e poi, questo è un, è un dolore mio, ma entriamo troppo nel, nei dettagli, la rottura socialisti e comunisti che eh, arriva subito dopo il fronte popolare dove invece erano riusciti a stare insieme e, per esempio per quanto riguarda la figura di Nenni incredibilmente attuale oggi ogni tanto mi vado a rileggere le pagine del suo diario e mi sembra molto più attuale quello che scrive Nenni oggi addirittura che negli anni 60 o questo libro un libro uscito negli anni 70 dove in qualche modo i comunisti la vedevano come vabbè questioni un po' interne alle fazioni borghesi, no? quindi venivano liquidate così, invece erano eh, riflessioni sugli spazi di libertà dentro lo Stato, sulla necessità di sconfiggere la corruzione attraverso il benessere, non semplicemente il moralismo o, o gli arresti. Comunque, ultima, siamo in conclusione, ehm, se dovessi ehm, sintetizzare tutto il tuo lavoro, di questo libro. Ehm, che è, quando esce? È già uscito. È uscito giovedì, sì. ah, giovedì, perfetto, e, come, si, come faresti? Insomma, come daresti una sintesi della eh, necessità dell'antifascismo? Ti anticipo che l'antifascismo, alla fine del, della lettura del tuo libro, emerge come in realtà una pratica antitotalitaria e un orizzonte politico indipendentemente dai tuoi orientamenti, cioè puoi essere conservatore, liberale, libertario, eh, socialdemocratico, socialista, insomma, ma l'orizzonte comune è nell'antifascismo. Dimmi un po' come perché, alla domanda così dritta, perché l'antifascismo oggi è necessario, come risponderesti? Provo a dare una risposta secca, anche se ci ho dedicato Dai. un po' di pagine per cui è difficile <ride> sì. sintetizzare. No, perché almeno quello che è successo a me e a tutte le persone che frequento, con le quali mi confronto, con le quali condivido tante domande, la storia dell'antifascismo mi ha insegnato a pensare, mi ha insegnato come si può provare a, a immaginare la politica, come si può provare a immaginare uno stare insieme, come giustamente dicevi tu, eh, inteso in senso ampio, come dire un... Una base comune sulla quale muoversi, che, che, che rimuova completamente da, da, dall'orizzonte ogni pulsione totalitaria e, e, che, e che, che sia, una, una, come dire, imposti una società che veramente partecipata in questo. Quasi tutti gli antifascisti raccontano poi della tremenda disillusione del, del dopo, perché la società che avevano sognato di, di costruire, si, appunto, come dicevamo prima, si è realizzata. A, a dir tanto a metà però noi siamo eredi di quella tradizione lì e, e tra l'altro molti hanno scritto ci hanno lasciato tante citavi epistolari, memorie, tutto quanto per cui quella tradizione va recuperata va ovviamente rinnovata perché ci, ci può insegnare a stare insieme in una maniera pacata e costruttiva che, che, che manca terribilmente oggi guarda, mi è piaciuto un sacco ma tu sei Anche, di Parma perché sotto continuo a insistere che la tua R è di Parma perché? <ride> Perché i piemontesi hanno conquistato l'Italia, a proposito. <ride> tifosino, sì. Quella è un'altra storia e poi riparleremo. Esatto, ehm, tu ce l'hai una copia? D intorno lì a te? Sì, ce l'ho qua. Falla vedere. Eccola. Ah, aspetta, giustamente viene... viene al contrario. <ride> L'antifascismo sì. non serve più a niente, la la esce per la terza, la per, la per la collana che dirige, adesso che si sì, chiama. Sì. Fact-checking, Fact checking. la storia è la prova dei fatti. Perfetto. E, insomma, e, non, non si smetterebbe mai di discutere, potremmo continuare all'infinito, ma è servito leggerlo anche per ah, sai cosa farmi sentire in, come dire, di nuovo in un territorio dove le figure che abbiamo citato e il pensiero che abbiamo citato non fosse soltanto un delirio che spesso io temo, credo di avere, no? È come dire, ma, ma forse no, mi, proprio oggi mi, spazio, mi sono andato a prendere eh, su eBay un libro di, di Nitti eh, che racconta La fuga da Lipari. Madonna, che è una eh. roba strepitosa. Mondo, no? eh, eh, trova, è un libro che ho trovato a 30 euro, messo lì buttatissimo online, e, mm. e mi sono detto, ma ma è delirante ormai ancora accedere a queste storie. Io per esempio mi sono, sono riuscito a ottenere le, le, le, le opere di Turati, che è un altro mio mito, Filippo Turati, ah, e Kulishov, la moglie di, di Turati, ex compagna di Andrea Costa, altro mio mito. Io dico, ma queste persone, questo mondo, che tra l'altro avrebbe... Ebbe un primato anche nel dibattito internazionale, cioè Jean Jury in Francia guardava l'esperienza italiana e i socialisti italiani come i suoi maestri. Uh, di, Carlo, di, Carlo, di, di, di Andrea Costa, Engels non ne parla um, come di un leader che poteva fare la rivoluzione in Italia. Cioè, insomma, non stiamo parlando solo di un'anima italiana, ma questi stavano ragionando su un'idea un di, di società internazionale che parlava al mondo insomma no? quindi sono contento che il tuo libro richiama ecco, fa appello a tutto un pezzo di storia non scontata e, e dove l'antifascismo ha uh, qualcosa in più di un anti perché il gioco è di ridurre soltanto eh certo. all'anti ma in realtà è un mondo è una premessa di un mondo ecco e vabbè, ma allora, così veramente l'ultima domanda: che autori consiglieresti tra quelli che abbiamo citato a uh, chi ci sta ascoltando, diciamo autori dimenticati? Che però qui, chi ci sta ascoltando deve essere un super lettore forte, <ride> chi consiglieresti? Di riprendere in mano. Ma sicuramente Parri l'abbiamo citato, sicuramente Salvemini e Rosselli, come vedi, vado su Anima azionista. Che, che libri, che libri di, di quelli di quelli Beh, con la terza abbiamo, abbiamo rieditato dei, dei, dei, dei discorsi e degli scritti di Parri con il titolo Come la finita con il fascismo? Eh, strepitoso, come lucidità, come trasporto, come capacità di analisi. Eh, le memorie di un fuoriuscito di Salvemini anche sono stupende credo che siano fuori commercio però non sono di facile riperimento e poi sì. citavi Rosselli oggi in Spagna, domani in Italia un libricino in Audi anche questo è strepitoso io riporto gran parte del discorso che, che appunto fai, fai sì. con, con questo titolo che fa in Spagna eh, ma davvero di, un, di, un, di una lucidità e di una nitidezza ecco commoventi che, che ci possono essere di ispirazione. Grande, dai Carlo. grazie, ciao vabbè, a presto, mi raccomando voglio, grazie a tutti, ciao. grazie a tutti ci avete seguito sino ad ora. Un grazie braccio. mille, ciao. ciao.